ti l'ho fatto dire perché, perché è qualcosa che ti voleva dire di sicuro <ride> giustamente no, approfitto di quest'ultimo passaggio del, del, del, di ciò che ha detto Matteo perché eh, questo ribaltamento è, è come un'esperienza comune cioè non c'è bisogno di, diciamo nel, nel sentire comune c'è una rappresentazione però quando ci si informa quando si fanno le considerazioni quando si fanno le analisi, questo ribaltamento è nei fatti. Eh, sempre quando, cioè lui prima ha parlato della, come possiamo definirla, eh, indefinitezza del pensiero pacifista, secondo c'è cioè un passaggio qui dove, facendo un'intervista, sempre nel capitolo in cui si parla dell'ideale in cammino, e si rivolge all'Otti, no. vero si chiama, e, cioè, eh, spiega che... Eh, Intanto dice non farsi confinare all'interno dei, diciamo, dei, dei luoghi comuni. Bisogna imparare a fare la pace perché è qualcosa che si fa e non si decide di, o, non si, o non si decide di non fare. Ci hanno fatto crescere secondo l'idea che è vero ci sono i valori, però poi nella pratica, la realpolitik. E invece lui dice: ma, Gotti, ma i valori sono una bussola nel mare, in un mare di problemi. Servono competenza, studio, essere più bravi dei guerrafondai e dei loro cantori. Ecco, cioè perché questo ci vuole? Perché quando si fa un'analisi di quelle che sono le motivazioni razionali di, eh, che, che spingono ad armare l'Ucraina e, e, e a spingere verso questo conflitto quello che viene fuori è che queste osservazioni razionali in realtà sono un'ottima giustificazione per Putin faccio l'esempio eh, nel... nel vado un attimo può essere un pochettino più chiaro perché eh, diciamo fra i tanti cioè questi, questi ultimi anni sono stati un po' difficili perché molti anche amici si sono molto distinti su questo ma c'è anche una, una parte del pensiero pacifista che potremmo chiamare liberal quella che fa diciamo, riferimento a Bertrand Russell il grosso modo eh. Eh, abbiamo sentito parlare di guerre sante guerre giuste, guerre umanitarie e ultimamente le guerre prete allora, io come ho già letto ad altri, sono andato a prendermi il libro di Michael, Michael Walzer sulla guerra preventiva, le guerre, le guerre giuste e ingiuste, e ho cominciato a leggerlo. Partiamo dal concetto di guerra preventiva. Se si legge Walzer, si dà la giustificazione a Putin. Cioè, praticamente, se tu dici che è giusto intervenire, neanche quando c'è un conflitto, ma semplicemente perché tu hai convinzione, non so come dire, che, che altri stiano preparando un conflitto contro di te, è giusto farlo. Che, che a me sembra un paradosso assoluto, perché è come dire, è, è appunto come dare giustificazione, cioè io ti do un pugno perché se no, me lo dai. più. E questa è la prima, diciamo, contraddizione razionale che secondo me va notata ma poi ce ne sono altre, adesso la scorsa settimana o due settimane fa c'è stato l'ennesimo e qui non è che uno voglia difendere un modo o un altro per carità c'è stato l'ennesimo caso non so se il video fosse vero o non vero, insomma lo sgozzamento di un soldato ucraino da parte di soldati russi eh, e giustamente si sono fatti dei commenti no? come la Jad, come perché ciò, questo è una modalità che serve per terrorizzare gli altri, io non lo so, non, non, non lo so se quel filmato è vero o non è idea. Però ehm, su questi termini qui, non, non si, cioè, cos, qual è la modalità giusta di ammazzare una persona? Qualcuno la sa? Eh, se dobbiamo condannare a morte qualcuno, abbiamo una scelta, abbiamo provato tutto, no? abbiamo fatto dal, dal, dai cianuri, alla fucilazione, alla garrota, al taglio della testa, ce n'è una migliore delle altre, c'è qualcuno che è in grado di affermarlo? E, ehm, io vi ricordo un articolo di Sandro Portelli quando fu, assassinato, ehm, quando fu assassinato a Rigoni, Vittorio Rigoni, Vittorio Rigoni fu assassinato con il filo spinato, eh, usarono il filo di ferro filo spinato per, per soffocarlo, e in quell'occasione, sulla ferratezza del delitto, sulla terribile, cioè non è come non prende posizione, si prende parte, però eh, il titolo di quell'articolo era Asimmetria di un omicidio. E lui si chiedeva perché se allora, schiacciando un pulsante a 150 km, a 1000 km di distanza, tu mandi un missile che ammazza una persona, allora quella è una morte pulita che va bene? E, e, e vado avanti, perché... Eh, con, eh, ti lascio la parola perché ho quasi finito su questo. E quando prendo il libro eh, di Michael Walzer sulla guerra preventiva e cioè, la guerra giusta, e lui spiega che a un certo punto il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, così come i bombardamenti di Dresda e di tutte le città tedesche, sono stati giusti eh, perché hanno eh, complessivamente, dice. Hanno fatto meno morti dell'assedio di Leningrado, non Stalingrado, è eh, confuso. E vabbè, come posso dire, fino a qui è una considerazione che ha del razionale, ma in quel libro a un certo punto c'è uno scivolamento, dice, e sono morti meglio è meglio morire sotto una bomba atomica, sotto un bombardamento, di un, di un, che di fame a Leningrado in due anni. Adesso, eh, di nuovo cioè, ci vogliamo spingere e vogliamo che la nostra razionalità si spenda su questo io credo di no cioè, credo che non sia il caso di mettersi a distinguere su queste eh, su, su cose meno atroce eh, questo vorremmo, vorremmo volevo aggiungere a, questi, a queste apprezzazioni eh, Matteo che ora abbiamo fatto lasciamo c'è ancora un po' di tempo abbiamo eh, Scusate. Ciao Elena, ciao. Eh, vediamo se. Scusa, mi ero preparato un po' di cose, adesso ho preso un attimo il filo, però eh, partiamo dal. dal ah no, no, certo. Eh, Matteo, mentre ha fatto il viaggio, Cosa sei stato? 5 giorni, 6 giorni, sì. dal 30 marzo al 4 aprile. E sei riuscito a fare, io ne ho trovati almeno, almeno sette articoli, Sei articoli. facevi uno al giorno, forse sì, sì, uno al giorno, giorno uno no? Giorno. Mentre, andato, mentre, ha fatto la, mentre partecipava alla Carovana, ha fatto una serie di articoli che uscivano su Repubblica e che, eh, cioè, poi fa piacere che ci leggi un articolo, e dice: diceva, ah, che bell'articolo, poi magari sì. leggi, c'è il suo nome. Quando ci siamo detti, hai visto l'articolo sui volontari della pace, che faceva le osservazioni sui costi della guerra e le 50 tonnellate portate, era suo. E poi stato, ha fatto un'intervista addirittura sulle questioni del lavoro, perché c'era una CGL rappresentata, ha parlato del presidente della CEI, eh, e ha fatto un'intervista anche ad Alberto Capannini, di Operazione Colombe dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, credo l'ultimo pezzo, sì. e le stesse cose che ci ha detto lui oggi qui sull'importanza della presenza, della testimonianza, della partecipazione, ce l'ha detta già mia su, su questo aspetto. Ecco, eh, io non lo so, eh, mh, perché la domanda è questa, spostiamoci da questo ambito. Tu a un certo punto in questo tuo eh, libro riprendi anche un altro mio nostro amico, che è eh, Giacopini, Vittorio Giacopini, che sulla rivista Gli Asini eh, nel passaggio diciamo, dalla pandemia alla guerra aveva fatto un articolo che si chiamava dicevo prima tutto il guerra in cui faceva vedere che i linguaggi delle rappresentazioni non sono diverse allora e qui ci spostiamo sul nostro terreno quando c'è la guerra è vero che, che, che noi siamo in una situazione in cui come posso dire anche le questioni della difesa vanno prese in considerazione noi siamo pacifisti ma eh, sappiamo ci rendiamo conto che... il problema è che in una giornata come oggi lo dico anche a te, l'ho già detto a tutti in una giornata come oggi tu ti rendi conto che tutto è guerra perché per esempio il fatto che ci sia stato l'incidente del ferroviario sulla tratta Firenze Bologna ha immediatamente scatenato una serie di speculazioni sui costi dei viaggi oggi, oggi andare in aereo da Milano a Roma costa 1000 euro ed è come posso dire, come si chiama, sciacallaggio a essere, a essere... E, e poi sempre parlando di come oggi il razzo di Elon Musk che doveva andare sul primo e, e prova, è praticamente fallito e lui ha detto impariamo dalle, dalle... Nel... io credo che tu abbia riportato in realtà qui dentro come dicevi tu, cioè qualcosa che era un po' tuo nel tuo modo di vedere il giornalismo e ti sei reso conto tuo malgrado, come posso dire, di avere questo tipo di, di rappresentazione, cioè, questa è l'importanza di questo libro, questo manuale pratico questa... perché eh, raccoglie in realtà una sen sensazioni modi di pensare diffusi che magari non si riconoscono nel modello pacifista poi riesco a stare zitto un po a poi, poi ti faccio tutti. prima la facciamo parlare lui sull'ultima Cosa e poi faccio parlare tutti, certamente, però noi quello che diciamo è che nelle nostre attività noi dovremmo togliere la parola pace cioè noi dovremmo dire educare eh, come posso dire partecipare senza dover necessariamente aggiungere dopo educare alla pace, che cos'è educare se non c'è cioè, si può educare alla guerra eh, o forse qualcosa di tipo degradato ecco se riesci a rispondere a questa, a questa mia proposta ti ringrazio e poi lasciamo le domande, le domande a loro No, era la, la, la, la, sì, quel, quel pezzo di, di Giacopini sugli asini è molto bello perché la, la, la domanda che comunque eh, mi, ero, mi ero posto, ma in realtà forse un po' tutti, è no? eh, sì perché comunque allo scopo di questa guerra non c'è stata una risposta come, come nel passato, no? E le risposte possono essere diverse. Quella cattiva, appunto, era siccome la guerra è russa, siccome i pacifisti, di fatto, di base, sono tutti comunisti. La Russia era l'Unione Sovietica. Questa è stata la, la spiegazione pubblica abbastanza, abbastanza ridicola. Perché quando si scendeva in piazza contro la guerra, americ contro la guerra americana in Iraq in Afghanistan, eri anti-americano. Adesso che comunque continui a scendere in piazza sei filo russo. Allora c'era qualcosa che anche in questa narrazione non funzionava. Eh, però ecco, le spiegazioni che invece mi sono fatto parlando con varie persone sono due. La prima è il fatto che tutte quelle grandi manifestazioni degli anni passati che ci sono state, grandi, non erano riuscite a fermare poi la guerra. E allora questo ha dato alle persone la sensazione di un senso di, di ineluttabilità, ovvero te puoi scendere in piazza, puoi mettere la bandiera, puoi fare settini, puoi fare quello che vuoi ma la realtà tanto non la modifichi, perché quelle poche persone che decidono, che hanno la leva di comando, alla fine se vogliono fare la guerra la fanno comunque. Questa è la prima ragione. La seconda ragione era, eh, è legata un po' al fatto di come ormai nel dibattito pubblico siamo abituati ad affrontare i problemi. Allora, c'è una analogia tra come appunto il dibattito si è abitato attorno alla questione della pandemia e le parole che si sono utilizzate con quello della guerra. E questo lo diceva appunto Giacopini in questo pezzo, ma anche Wuminga in, eh, in una loro riflessione, che io ho trovato molto interessante, perché se voi pensate a come si è sviluppato quel dibattito in quei due anni, se ci pensiamo oggi, folli... Perché c'era il coprifuoco, cioè, noi vivevamo il coprifuoco che è un termine di guerra, c'era uh, l'idea per cui quasi dovevi fare il delatore se vedevi qualcuno che usciva di casa e quello è, è un, è anche quello era un clima di guerra. E I nostri infermieri, i nostri medici erano in trincea e quindi erano lì a lottare. Questi sono termini di guerra, se voi ci pensate, e le bare che portavano via le, le vittime da Bergamo erano in, in dei camion militari, e quindi anche lì c'era un collegamento. E chi non sottostava una narrazione, che non era vaccini sì o vaccini no, perché anche lì c'era una banalizzazione, non è che c'erano quelli favore o contro. Si erano create due polarizzazioni artefatte e quelli che in mezzo magari dicevano scusate ma mi fate capire perché... Il vaccino non viene eh, studiato e prodotto e distribuito in maniera pubblica questa è un'argomentazione seria eh, però te non la potevi fare perché quasi ti sentivi dalla parte del nemico dell'antivaccinista se solo facevi perché la guerra è questo polarizza le posizioni ci sono i traditori e ci sono quelli che devi per forza aderire ad una narrazione a, a delle leggi a dei modi da una legge marziale c'era una legge marziale bene o male voi pensate ai dibattiti posso andare a correre per un quarto d'ora al... era, era qualcosa di, di folle allora quei due anni lì probabilmente ci hanno abituato a pensare a comportarci in un certo modo perché poi alla guerra ci si abitua ci si abitua ci si abitua a pensare in logiche binarie e quindi quando è scoppiata questa guerra c'era un retroterra eh, linguistico anche solo linguistico ma non solo anche di comportamento che ci ha fatto arrivare lì anche con le armi spuntate o con, diciamo, non la capacità di riconoscere anche la violenza di un certo linguaggio che veniva in qualche modo eh, propagato a livello pubblico. Quindi mh, questa era un po' la riflessione sicuramente da approfondire, sicuramente anche da probabilmente collegare al modo di essere <coughs> di comunicare molto legato ai social network che per come sono fatti Tendono a semplificare il dibattito e a polarizzare la discussione, no? E, e però, insomma, secondo me anche questo punto di vista poteva, può essere sicuramente interessante per provare a capire perché ci troviamo un po' in una posizione di retroguardia rispetto ad anni passati. Grazie. te. Allora, abbiamo prima Enrico e poi Giorgio, poi Angela. Raccogliamo le, le domande, vediamo le osservazioni, Enrico. Non solo la pandemia, ma eh, lo sport usa un linguaggio di guerra. Lo sport, il gioco sportivo sarebbe la, de, come si dice, la, sì, sì. la riduzione da, dalla guerra mortale al confronto giocoso. E poi ritorna essere di guerra. Quindi è veramente un virus la mentalità di guerra. C'è quel proverbio francese, alla guerre, come alla guerra. Se tu mi fai guerra, io non posso fare altro che la guerra di risposta. E questo è il dogma attuale del sistema. Se Putin attacca, non si può fare altro che mandare le armi, che è il raddoppio della guerra. Allora. Eh, non c'è solo da deprecare che quello taglia la testa come si muore come non si muore Hiroshima o Leningrado ma è, è la morte più democratica più civile è la ghigliottina non soffri niente anche se facevano la prova a dire quando la testa salta giù batti gli occhi se puoi ancora hanno fatto degli esperimenti del genere è chiuso con la ghigliottina eh, cioè il problema è veramente sostituire la risposta bellica alla guerra. Quindi eh, io non amo la parola pacifismo perché c'è un'accentuazione, la pace a tutte, infatti si intende come cedimento, pur di non fare la guerra ti concedo tutto, mi sbracoli, e questa è un'accusa, una calunnia al pensiero della pace, all'esperienza della pace anche, ehm, anche eh, guerra partigiana venivano chiamati partigiani io li ho conosciuti anche quando erano chiamati ancora ribelli prima che partigiani ma la parola più giusta è resistenza, cioè sistere stare fermi e star fermi, e star fermi cioè stare e non venire eh, sopraffatti cacciati indietro ecco, resistenza non è guerra eh, Qui abbiamo sentito Ercole Ongaro presentarci il suo libro La resistenza non violenta. Adesso ho perso i contatti, non so più come trovarlo, non ho so più le mail. Eh, mi affretto. Eh, cioè il pensiero della pace: non è solo lasciatemi in pace, eh, non facciamo niente. Ma è una, una costruzione di, di, modi, di modi di affrontare il conflitto conflitto non è sinonimo di guerra conflitto è, se è una di, la, la vita è fatta di differenze è bene che ci sia il conflitto e se non ce ne accorgiamo, bisogna arriva, sollevarlo, farlo vedere allora insomma bisogna proprio pensare in termini di da, eh, da armi alle armi armi contro le armi pensare in termini di invece delle armi invece dell'uccidere Mazzolari pochissimi anni dopo il 45 scriveva nel 49-50 se facessimo la resistenza oggi come l'abbiamo fatta ieri sarebbe male, sarebbe sbagliato pochissimi anni dopo capiva che una cosa come il nazifascismo andava, bisognava cercare come è stato in realtà di combatterlo di resistere senza imitarlo perché fare la guerra alla guerra è, è la dogmatizzazione della guerra eh, e questo noi dobbiamo cercare nella storia e nel, e nel come si dice nei mezzi attuali saper rispondere alle armi con armi umane armi di umanità con resistenza con la disobbedienza col boicottaggio tu, ci sono libri e libri di tecniche della non violenza e, e que, oggi le, le, il dogma imperiale è questo se Putin fa la guerra noi dobbiamo fare la guerra a Putin ecco, scappare fuori da questo cerchio, da questo circolo che, di ferro che, che, che blocca le teste ecco, eh, questo è il nostro lavoro più, più di tutto in positivo, le tecniche, lo spirito dell'azione. Della della, eh, abbiamo una storia, c'è, è scritta, è raccolta, ma non riusciamo a farla vedere, a farla conoscere abbastanza. Casi storici, eh, non entro in questo discorso perché sennò mi dilungo troppo. Ma scappare fuori da questa. Da questa logica di fermo eh, per cui la guerra obbliga alla guerra, alla guerra come alla guerra. S smentire questo, questo dogma. E testimoniarlo. Diciamo. E eh sì. Giorgio, grazie. No, due cose. Uno eh, accennava le manifestazioni che c'erano state negli anni 2000 a Giudivino, però eh, ci ho pensato anch'io, però secondo me c'è un fatto che eh, diciamo, quando apriamo un conflitto non facciamo mai i conti con i rapporti di forza che riusciamo a mettere in campo. No? Ora, infatti non è vero che non hanno fermato la guerra, è che l'obiettivo fermare la guerra non era il corretto, potevi rallentarla, potevi, cosa che poi è successo, perché i bombardamenti sono iniziati qualche mese dopo la data in cui era stata prevista. No? questo era il massimo che in quel periodo potevi raggiungere molta gente pensa di aprire un conflitto e risolvere il problema probabilmente eh, il problema lo, lo, lo, lo ridimensioni anche solo no? quindi c'è anche, anche questo se coltivi delle speranze assurde c'è anche il fatto che ti, ti, ti bruci e poi fatichi poi a riprendere con la lotta successiva ecco questa è la prima cosa quindi eh, diciamo, mettere delle aspettative che siano adeguate a quello che puoi mettere in campo. Ecco. E la seconda cosa era eh, che eh, eh, due volte hai parlato di problemi, no? e, e, e di ricerca di soluzioni di problemi. E allora eh, quando faccio delle, delle, delle formazioni io dico qua c'è la guerra, no? E qual è l'opposto della guerra e tutti mi dicono pace no, no, no. io gli dico no, mi dispiace no. in mezzo c'è una parola che non dite no? che c'è conflitto se tu il conflitto lo affronti in un certo modo vai verso la guerra se non lo affronti vai verso la pace nel senso che lo neghi, non lo, non lo vedi eccetera no? allora il problema diventa come possiamo come dice giustamente Galtung nei suoi testi trasformare le relazioni che Comunque sono presenti nel conflitto no? e diciamo, con mezzi pacifici. No? E quindi diciamo, l'obiettivo di fondo diventa così affrontare i problemi. Ecco, allora può essere utile diciamo, trovare delle modalità diverse per affrontare i problemi che, ad esempio, nel settore aziendale, sono. Sono, uh, ci sono molte esperienze interessanti sull'affrontare i problemi che ad esempio non sono utilizzati nel mondo uh, dell'associazionismo no? perché tu parli di certi modi di affrontare i problemi nell'associazionismo oh, boh, questa roba di fabbrica io no, ho smesso di lavorare due mesi fa figurati se mi metto ad affrontare l'argomento adesso no? ad esempio io più volte in alcune associazioni ho proposto di organizzare di fare dei bilanci sociali e quindi di vedere i problemi le relazioni, i costi e diciamo, metterle in relazione in modo da capire come eh, affrontare, come sono usate le risorse. Dio, Dio li salvi, eh, entrare in quelle dimensioni. Niente, volevo solo dire queste due cose. E allora, ah, io allora, posso eh. Tra dieci minuti devo scappare dall'ultimo treno per Alba, però volevo farti una domanda. E prima però devo premettere che volevo ringraziarti per questo libro che mi sembra veramente un libro che ci voleva, un libro preziosissimo perché è un libro che parla al di fuori dei nostri ambienti. Credo che sia il pregio, uno dei pregi più grandi del testo, che è un libro che racconta i movimenti nostri a chi non li conosce e in modo, con un linguaggio e una modalità. Eh, che possono arrivare veramente a tutti ed è quello che serve perché noi se no, continuiamo a, a dirci le, le cose tra di noi e non riusciamo mai ad andare oltre, no? questo libro credo che abbia questo pregio importante e nonostante questo non è un libro di divulgazione in senso ehm, peggiorativo no? che avere, perché è un libro molto documentato, io ci ho trovato dei riferimenti che ho detto boh ma qui per scrivere queste cose è andato a cercare, ha fatto veramente una ricerca seria, approfondita quindi eh, si basa su una documentazione assolutamente accurata e seria ma per dare delle informazioni e, e far conoscere insomma, una realtà di un mondo che sta eh, più ampio che è proprio quello che servirebbe tanto oggi per, per andare oltre questa polarizzazione di cui tu parlavi molto bene prima ecco la domanda che quindi questa era la premessa il ringraziamento, che volevo fare io l'ho già ho letto l'ho già regalato e adesso prima di scappare ne volevo prendere un'altra copia perché credo che appunto vada, vada fatto conoscere la domanda che ti volevo fare è mh, relativa proprio a questo viaggio che avete fatto ehm, in Ucraina eh, volevo chiedervi in, che come hai percepito ecco proprio dal la tua posizione, essendo lì, no, dopo il percorso che hai fatto, le cose che ci hai raccontato, come hai percepito il loro modo di vedere pace e guerra, insomma, vedere un po' questi nostri, vivere quella situazione, vedere la carovana che arrivava a questi pacifisti italiani, ecco, quale quale... Cosa hai percepito insomma di questa realtà? Ehm, allora, ho percepito due, due. Ho visto due cose più che percepito, nel senso uh, da una parte quello è un paese in guerra dove c'è una forma di nazionalismo esattamente speculare a quello russo, nel quale sono immersi fino al collo. E, e quindi tu dove normalmente noi abbiamo i cartelloni pubblicitari con supermercati, auto, mm -hmm. quello che... Tutti completamente dedicati a immagini di guerra e di esercito con l'invito ad arruarsi, <coughs> insieme <coughs> alla vittoria, scacceremo il nemico, quindi diciamo un paese molto povero che però eh, in un qualche modo viveva e vive dentro la guerra con un sentimento forte di rivalsa mm -hmm. che è assolutamente tra l'altro legittimo, io penso che non, non si possa giudicare. Yeah. Eh, quindi anche a un certo punto un giorno abbiamo fatto questo incontro, abbiamo potuto parlare con dei dirigenti sindacali che avevano a loro volta avuto un incontro con la CGL e... Cigella no, arrivava lì con parole di pace, no? Era, era, era una parola della pace, e loro dicevano sì, pace, quando la Russia sarà andata all'interno del proprio territorio. Quindi da una parte eh, c'è questa difficoltà, <coughs> oggettiva secondo me, a far capire quel tipo di messaggio, quando tu sei dentro quella situazione da un lato e quella propaganda molto forte e dall'altro io ricordo questo pomeriggio che è stato forse il più bello di tutti dove eh, praticamente queste 100-150 persone alla carovana sono arrivate in questo quartiere popolare in eh, questi ex palazzoni sovietici ora completamente cadenti a pezzi ma al netto della guerra cadevano a pezzi già da prima quindi queste, queste piazze triste piene di fango perché poi faceva freddo pioveva luoghi veramente abbandonati da Dio dove noi siamo arrivati non solo a, a distribuire questo cibo ma anche con la chitarra e il microfono a cantare delle canzoni italiane allora so, a vedere tutti quei 100, 200, 300, non ricordo, era stato un concerto in piazza con canzoni italiane e vedere insomma queste persone sbigottite, vedere che c'erano delle, delle persone venute da lontano per cantare, per vivere una normalità insieme a loro, ho eh, visto negli occhi delle persone un'incredulità, un'emozione che... Eh, ti ha fatto capire veramente anche il senso del, del ritrovarsi tra esseri umani, tra eh, il senso vero della solidarietà che non è solo ti porto una cosa e te, te la mangi, è anche condividiamo assieme un momento, una... Eh, persone, famiglie, bambine, eh, boh, lì, lì è stato, secondo me, l'altra faccia un po' della medaglia, cioè dall'altro delle persone che vivono la guerra con la rivalsa e dall'altro lato però delle persone che chiedono chiedono veramente un'altra un vita, un'altra uh, un possibilità e quindi che persone venute da 2500 km fossero lì con loro secondo me quella è stata una bella, una bella testimonianza di concretezza, di capacità veramente di andare Andare e condividere assieme qualcosa. Eh, per quello, io continuo a ritenere che la chiave resti, resti, resti quella, l'unica chiave anche per far comprendere che i valori che professi poi vogliono essere agganciati alla realtà. Que insomma, queste due, queste due sensazioni contrastanti, ma che penso che si possano comunque tenere assieme. Grazie. Cosa sì, eh, Poi, dire... ci ancora una cosa. Quando hai citato le parole di dolci, saranno messi nelle condizioni di non muocere, secondo me dovresti lì, in quel momento lì, citare il gioco nazionale nepalese che si chiama Tigers and Goats, no? tigri e capre, dove l'obiettivo delle 20 capre che partecipano ai giochi contro 5 tigri è quello proprio di mettere le tigri nelle condizioni di non nuocere, quindi circondarle con il loro numero e diciamo, impedire il movimento. E vince chi, eh, si gioca a coppie, vince chi. Cioè è proprio diciamo, un buon allenamento per, perché insegna poi la cooperazione, insegna l'attenzione insegna fare attenzione a insomma, tante cose che poi servono nelle nel lotte anche mm -hmm. fatemi dire ancora questo eh, Matteo ha spiegato questa situazione in cui si trova una popolazione abbandonata non da oggi eh, in cui l'unico segno di solidarietà reale è, è questo no? della gente che parte da qui ecco io ricordo che è uno dei primi libri di Redelli, benvenuto Redelli, eh, si chiamava Mai Tardi, mm? mai tardi, chissà chi si ricorda, ma quel mai tardi è una frase che lui mette a fondo del libro e dice mai tardi per ammazzarvi a voi tedeschi, perché c'era un odio così viscerale verso, verso quella...